Beh, mi pare che, che questo festival faccia delle, delle buone cose, è la prima volta che vengo Politicamente Scorretto ma ho assistito alle riunioni di oggi sulla corruzione che poi si è conclusa appunto con questa parte sulla chiesa, mi pare che, che è proprio questo quello che oggi occorre eh, fare in Italia, cioè discutere pubblicamente dei, dei temi che possono essere diciamo così tra virgolette delicati.